Grazie consigliere, passiamo agli interventi in dichiarazione di voto, è iscritta a parlare il consigliere Tranchina. Allora, notiamo con piacere che anche da parte dell'opposizione c'è quell'interesse che noi abbiamo già dimostrato tempo fa in aula votando a maggioranza, purtroppo, una mozione che sensibilizzava la giunta a intervenire io in questo momento mi trovo a dover riconoscere alcuni passaggi che già sono stati fatti soprattutto durante il comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica da parte della sindaca del delegato alla sicurezza che hanno spronato un dibattito che forse era un po' fermo da qualche anno diciamo che Sappiamo bene che i roghi tossici sono oltre 25 anni che sono in atto, e eh, grazie anche alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, sul degrado delle periferie, che attualmente sta facendo anche dal nostro punto di vista un ottimo lavoro, siamo arrivati all'audizione del ministro Minniti di un paio di giorni fa, dove sembrerebbe che in effetti ci sia una rinnovata. E voglia di incidere su questo fenomeno quindi cosa dire questa è la, la dimostrazione che stiamo andando nella direzione giusta la mozione per quanto riguarda la chiusura del campo la Barbuda dal nostro punto di vista è pleonastica perché sappiamo bene che è uno dei primi obiettivi che eh, questa giunta eh, questa maggioranza si è prefissa quindi mh, diciamo non abbiamo nessun ad approvarla anche se è eh, perfettamente inutile perché già è in, nel nostro programma e eh, la, la cosa fondamentale è che eh, questa eh, attenzione riservata al campo la Barbuda dovrebbe essere eh, estesa a tutti i eh, fenomeni eh, diciamo di eh, rovistaggio eh, smaltimento illegale di rifiuti e conseguente eh, rogo che eh, danneggia la salute quindi mh, approviamo anche il secondo punto però con la specifica eh, convinzione che il nostro lavoro sta eh, ottenendo dei risultati quindi l'ARPA che sappiamo notoriamente essere una, un ente regionale eh, dovrebbe essere un po' più eh, solerte nel verificare le condizioni che vengono richieste con questa mozione quindi mh, nonostante il carattere, ripeto, eh, pleonastico la, la approviamo anche convintamente perché stiamo andando nella direzione che eh, ci siamo previsti da, fin dall'inizio della, della consigliatura ricordiamo che eh, specie nei municipi più, più colpiti eh, i eh, presidenti dei municipi hanno ehm, descritto e denunciato e eh, analizzato il fenomeno fin dai, dal luglio del, del 2016 e quindi ehm, ci fa piacere notare che l'opposizione eh, ci eh, sollecita su questo tema ma eh, il grado di attivazione ormai è tale, quindi partendo dal ministro Minniti in giù che eh, come ente locale non possiamo far altro che sperare che ci siano eh, maggiori eh, risorse sia sul territorio in termini di controllo e quindi maggiore eh, personale eh, delle forze dell'ordine e eh, da parte del governo speriamo che arrivi quella, quel riconoscimento di effettiva difficoltà nelle finanze del governo della città che è la capitale d'Italia per, arrivare... per poter arrivare a integrare quel famoso 30% di eh, sottorganico che affligge una città come Roma parliamo ovviamente del corpo dei vigili urbani quindi voteremo positivamente grazie, mm, grazie. ricordo ai consiglieri anche per gli altri